La parte 1, iniziamo a parlare un po' di sicurezza informatica e capirete perché, quindi, di volta in volta c'è una eh, stretta connessione con la privacy, anche se indiretta. Allora, eh, la, la privacy, scusate la privacy, ecco, primo lapsus freudiano del, del docente, la sicurezza informatica è, ehm, diciamo, composta da queste due anime, da questi due eh, fattori, appunto, fattori tecnici, che co corrispondono ad all'adozione di appositi sistemi hardware e software per gestire in modo sicuro un archivio e ripeto parliamo di hardware e software se parliamo di archivi digitali, eh, informatici ma se parliamo di archivi cartacei o, o in altro formato eh, no, ci sono ancora le, nelle biblioteche ci sono ancora le microfiche, ci sono ancora che ne so, le, le, le, le schede bucate con il software, non lo so, in alcuni archivi ci sono anche queste cose, quindi altri supporti che non sono digitali, potremmo parlare di sistemi puramente hardware, cioè la serratura corretta, una serratura eh, sicura della porta che vi fa accedere a quella stanza o del cassetto in cui sono conservati i fascicoli, ok? Quindi Quello è comunque un aspetto di sicurezza, di un fattore tecnico hardware. Um, ma poi ci sono i fattori umani, cioè i comportamenti corretti, cioè la buona parte delle, delle falle di sicurezza no, vengono non tanto da una debolezza del sistema, perché il sistema magari è impostato per avere una password di, eh, di 10 caratteri, ma se questi 10 caratteri sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perché perché l'umino che ha messo la, la password non aveva voglia di inventarsi una parola allora ha messo una serie di numeri è chiaro che posso averla fatta anche di 10 caratteri quindi abbastanza lunga eh, ma è, è comunque sufficientemente stupida da essere facilmente diciamo, eh, scopribile, eh, trovabile quindi abbiamo indebolito un, un sistema che dal punto di vista tecnico era solido per una ingenuità umana, per un fattore umano, una debolezza umana, cioè uno che non voleva farsi lo sforzo di né inventare una password né di ricordarsela dopo, allora ha messo una password molto banale, molto stupida, oppure il suo nome e cognome, oppure il suo nome e la sua data di nascita, grande classico, ok? Quindi fattori umani hanno, eh, sono devono essere per essere sicuri dei comportamenti quindi corretti in linea con le buone prassi, le linee guida che vengono fornite a seconda dei vari casi e devono essere mirati a prevenire e non esporre a rischi di sicurezza. La perdita dei dati è quindi uno dei, dei primi no, incubi di coloro che gestiscono, che gestiscono archivi di dati, cioè il fatto che tutta la fatica fatta per raccogliere dei dati a un certo punto vada eh, in fumo, vada svanita, perché questi, questi dati che ci, hanno, ci abbiamo messo magari anni e anni per raccogliere vengono persi. E come si perdono i dati? Vedete, la causa di perdita di dati e informazioni può dipendere da eventi distruttivi naturali o artificiali, cioè inondazioni e incendi. No? Sembra banale, però è ancora il modo purtroppo eh, più frequente con cui si... si si perdono dati perché non è che siamo immuni, eh, abbiamo magari dei mega server con sistemi di backup tutto ben funzionante, ma questi server stanno in una cantina eh, di fronte a un torrente il quale esonda, manda tutto a, a Ramengo <ride> e quindi i nostri by server che erano stati impostati con tutti i standard di sicurezza del mondo in realtà sono, sono arrugginiti e, e dentro c'erano anche i dati. Quindi, Innanzitutto pensiamo anche a questa situazione, eventi distruttivi naturali artificiali, guasti ai sistemi, cioè qualsiasi tipo di apparecchiatura, quando anche eh, sofisticata e avanzata, professionale, non è nata per essere eterna, quindi a un certo punto si rompono. Eh, malfunzionamento o degrado dei componenti elettronici, stessa cosa, diciamo, guasto ai sistemi e malfunzionamento potrebbe essere il rovescio della stessa medaglia. E poi è quello qua il fattore umano, incuria o disattenzione, cioè magari anche... Un, eh, un, un sistema, un, un compo una componente elettronica o, o un server di alta qualità gestiti male, appunto messi in uno scantinato che ha un tasso di umidità molto alto e, e, e che quindi lo danneggia, è già una forma di incurio e di disattenzione, oppure un server megagalattico con tutte le, che però ha un sistema operativo che non è aggiornato da, da, da anni. Ok, quindi ecco, ecco che comincia a sovrapporsi dal, al, al lato diciamo, e, e, natura, che questo come dire, è difficile da prevedere perché terremoti, eh, incendi, queste cose succedono e a volte non possiamo farci nulla, al fatto del degrado, del, dei guasti, che anche lì eh, l'unico modo per prevenirli è quello di fare una manutenzione e di una come dire, sostituire le componenti prima che, si, che vadano ad un invecchiamento tale che risponde al rischio, ma l'incurio della desattenzione è quella che poi si aggiunge e chiude il cerchio, no? E, e quindi è il famoso fattore umano. Quindi abbiamo un fattore sfiga, possiamo dire un fattore non, non, non gestibile a causa di forza maggiore, un fattore tecnologico e un fattore umano già in, questi, in questo elenco. Il rischio di perdita di dati è anche rappresentato però da comportamenti sleali e fraudolenti, cioè non è detto che la disattenzione, che siano sempre disattenzione incuria, a volte c'è davvero un essere umano, quindi un soggetto che è interessato a far, o a far sfuggire dei dati o ad acquisire dei dati impropriamente, classico esempio è lo spionaggio aziendale, no? cioè un'azienda che vuole sapere qual è il prodotto del concorrente, su cui il concorrente sta investendo, allora manda uno che sembra un, un addetto alle pulizie, invece in realtà è uno dei suoi per andare in questo archivio e acquisirlo. Anche queste cose vanno gestite e sono eh, situazioni che appunto vanno a cavallo tra le, le, le, le, il lato umano, il, il fattore umano e il fattore tecnologico. I virus, i virus informatici, i cosiddetti forse potremmo dire più genericamente malware, cioè tutto quel sottobosco di software che circola e che è stato creato apposta per danneggiare dei sistemi informativi, no? si, si, si, si, si definiscono genericamente malware, cioè software malevoli sarebbe, malware, e ehm, furto di strumenti contenenti dati, cioè il, il furto dell'aggeggio, cioè mi rubano la, ho tutto su un hard disk portatile, ormai questi aggeggi che contengono una marea di dati sono talmente piccoli per cui o il furto o lo smarrimento sono molto molto frequenti. Non so se vi ricordate anni fa che c'era stato il, lo scandalo Wikileaks no? di, di documenti dell'intelligence americana che erano circolati su questo sito insomma, ben noto. E, e, molti di questi dati venivano da chiavette, da chiavette USB che qualcuno aveva lasciato in giro no? e che erano state salvate senza, senza criptazione di dati. Quindi. E, Capite quanto è appunto eh, pericoloso questo tipo di, di, di attività. Allora, eh, il disaster recovery cos'è? Il disaster recovery è proprio quando, soprattutto questo, entra in gioco nel caso no, in questo primo caso, eventi distruttivi naturali o artificiali, cioè tutte le volte ho anche guasti particolarmente eh, eh, importanti. Quindi quando c'è un disastro, quando c'è un evento particolarmente impattante, potremmo dire, eh, bisogna aver previsto un recovery, cioè una procedura per tornare, per eh, ristabilire lo status eh, lo, lo, precedente. Quindi per disaster recovery in informatico e in particolare nell'ambito della sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecnologiche e logistiche organizzative atte a ripristinare i sistemi, a ripristinare i dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione dei servizi di business per imprese, associazioni o enti a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività. Quindi affinché un'organizzazione possa rispondere in maniera efficiente, devono essere analizzati i possibili livelli di disastro e la criticità dei sistemi di applicazione. Quindi solitamente si fa un, eh, come dire, un piano di rischio, un, un, un piano in cui si prevedono degli scenari che sono un po' quelli a cui ahimè siamo stati abituati in questi mesi, eh. Eh, rischio verde, rischio giallo, rischio arancione, rischio rosso, adesso noi richiamiamo chiamiamo zone ma sostanzialmente sono scenari in cui se succedono certe cose se sei a questo livello allora sei in un rischio rosso oppure in un, in un livello 4 un livello 5 ecco una procedura di disaster recovery deve considerare questo aspetto dividere il, il, il rischio in in livelli e a seconda del livello prevedere degli interventi che permettano di ritornare, di, di salvare il, il, più, il più possibile, cioè il salvare il salvabile ma il più possibile. La crittografia ha altro strumento per evitare da un lato la perdita dei dati ma soprattutto l'accesso eh, non consentito a dati da parte di soggetti appunto non autorizzati. Quindi crittografia, che lì, insomma, per chi ha studi classici alle spalle è una parola che si autospiega, eh, autoesplicativa, eh, ma sì, insomma è una parola che penso nota a tutti, e la sua traduzione in italiano, appunto, forse cioè, in un italiano più corrente è appunto cifratura, no? Cioè il scrivere, crittografia vuol dire scrivere in modo nascosto e quindi è una branca della criptologia che è la scienza, appunto che studia lo scrivere lo, il nascondere le informazioni e la crittografia è la, è la, la pratica dello, del tenere, eh, dello scrivere in modo nascosto, quindi del tenere nascosto dei messaggi scritti, quindi de, ovvero dei metodi per rendere un messaggio offuscato in modo da non essere comprensibile e intellegibile a persone eh, non autorizzate a leggerlo. Non so se avete visto il film su Turing o avete letto un po' la storia di Turing, no? la, la, la, la, la macchina di Turing era un, uno strumento che doveva servire a Decrittare no, negli anni 40, insomma, il i codici nazisti per sapere quando che tipo di azioni erano state previste dall'esercito avversario. No? Quindi, gli inglesi volevano sapere perché riuscivano a ricevere delle informazioni, riuscivano a intercettare le informazioni del, dell'esercito, de, della marina tedesca, ma non riuscivano a comprenderne il senso perché erano criptate secondo un. Algoritmo di criptazione appunto che era particolarmente avanzato e riuscire a scoprire quell'algoritmo, riuscire ad avere una macchina che decrittava entro la giornata perché ogni giorno allo scoccare delle 24 ore, del, delle ore 24, questo codice veniva modificato. Avere una macchina che riuscisse a fare eh, questa decrittazione te, tempestivamente eh, faceva vincere la guerra. Diciamo quindi, è una come vedete. Sono, sono studi che risalgono a ben prima che arrivasse la rivoluzione digitale. La crittografia, quindi si basa, vedete, su un algoritmo, su una chiave criptografica. In tal modo si garantisce la confidenzialità dei dati, che è uno dei requisiti essenziali nell'ambito della sicurezza informatica, impedendo così la realizzazione di diversi tipi di attacchi informatici a dati sensibili, a dati personali riservati. Dati sensibili è una dicitura a volte usata impropriamente, come vi spiegherò dopo. La crittografia può essere simmetrica, asimmetrica o quantistica. Ecco, la mia competenza si, si inizia a fermare qua, nel senso che per spiegarvi bene la differenza tra simmetrica e quantistica ci vuole un ingegnere, ci vuole un, un informatico.